Volta. Grazie. Allora, eh, io devo dire che eh, ho ascoltato gli interventi delle opposizioni e vedo che normalmente insistono a, a dire che è battuto male, che, ci sono, che non è stato risolto niente. Eh, quando invece questa amministrazione sta facendo degli sforzi enormi per cercare di risolvere i problemi della città eh, anzi proprio su molti hanno giustamente sul, mh, parlato di ama perché fa parte di questa variazione di, di bilancio eh, però dimenticano che noi abbiamo di recente votato un piano economico e finanziario per Ama dove i crediti inesigibili di Ama degli anni 2003-2009 eh, crediti che solo fittiziamente erano nel nel bilanci di Ama in realtà sono stati tolti, sono diventati crediti inesigibili e eh, Questa amministrazione ha pensato giustamente di rimborsare Ama per questi, vado a memoria, eh, erano poco sopra i 100 milioni, 104 se non ricordo, se non ricordo male, ma di rimborsare Ama per eh, in quattro anni. Dando il primo anno 35 milioni, il secondo anno 35 milioni, poi il 17 il secondo 16 e 5. Vado sempre a, a memoria, ma le, credo di non sbagliare a dover dare queste, questi numeri. E questi sono soldi in moneta sonante, eh, che poi si aggiungono ai 50 milioni di questa variazione di bilancio, per cui questa amministrazione sta cercando di risolvere il problema enorme, che si è trovato con i bilanci di Ama. Io vorrei ricordare a tutti i consiglieri e ai cittadini che eh, seguono l'Aula che quando noi abbiamo avuto il problema dei famosi, oramai sono diventati veramente famosi, 18 milioni dei servizi cimiteriali, col quale non c'era eh, sostanzialmente il parere positivo da parte della dell'amministrazione per questi 18 milioni, scusate solo un istante, e, e, con questi 18 milioni alla fine in realtà noi abbiamo aperto un cosiddetto vaso di Pandora, perché l'andare a scavare relativamente alla al bilancio di Ama la, la situazione contabile abbiamo trovato che la situazione era ben peggiore di quella che pensavamo e immaginavamo in un, primo, in un primo momento per cui eh, alla fine ci siamo messi di lena io ringrazio veramente l'assessore e tutti coloro che stanno lavorando lacrimente per risolvere il problema economico di Ama e ritengo che finalmente mi auguro veramente a breve potranno essere approvati i, eh, approvati i bilanci di Ama che dal 2017 non vengono, non vengono approvati, ma proprio per tutte le criticità contabili che ci sono, che ci sono state. Per cui eh, un lavoro molto importante, un lavoro serio, come hanno scritto anche i giornali, noi ci ritroviamo con eh, la magistratura che sta indagando sui bilanci di AMA degli anni passati ma stiamo parlando anche dal 2003 eh, poi ci dicono sempre che noi eh, parliamo del passato e del disastro che ci, hanno, che ci è stato lasciato eh, purtroppo questi problemi delle volte sono delle matasse in, in, aggrovigliate che è difficile dover uh, risolvere e per risolvere i problemi di AMA, come abbiamo fatto poi sostanzialmente anche con ATAC, noi con ATAC devo dire abbiamo fatto un grandissimo lavoro sin dal primo momento, da un punto di vista dei bilanci, e, e lì siamo riusciti prima a risolvere il problema. Qui oggettivamente ci abbiamo messo di più, forse si può dire che ci abbiamo messo anche, qualcuno potrebbe dire troppo, però l'importante è andare nella direzione giusta e la direzione giusta ultimamente oggettivamente si sta trovando eh, perché prima si fa eh, pulizia sui conti di Ama e poi si riuscirà a risolvere quei problemi strutturali che Ama ha da sempre e che oggettivamente stiamo facendo tanta fatica a dover, a dover risolvere per cui io colgo con favore le, le, gli appostamenti di bilancio che sono stati fatti in favore di Ama anche a, in questa variazione di bilancio e che si aggiungono a questo, come ho detto prima, al piano economico e eh, finanziario, che, dove alla fine abbiamo risolto una parte dei problemi economici di, di Ama con questi. Eh, crediti inesigibili degli anni 2003-2009. Eh, sono una piccola parte probabilmente dei problemi di bilancio che ci stanno e mh, io sono, sono sicuro che presto avremo delle, delle, delle soluzioni strutturali, vere, serie, approfondite su questa partecipata che è probabilmente l'argomento un po' più complicato sul quale noi eh, stiamo facendo difficoltà a dover, a dover avere dei de risultati certo è che eh, dire che non è stato fatto niente quando in realtà poi alcune cose importanti per risolvere i problemi di Ama di fatto eh, sono state fatte che non bastano sono, è, è un'inversione di tendenza è un, è un inizio non è non è un inizio di un percorso nuovo eh, però ultimamente io vedo che, mh, sento che si sta, i, ci stiamo indirizzando verso, verso la direzione giusta poi io sento tante eh, ho ascoltato tanti interventi da parte delle opposizioni per esempio il consigliere Figliomeni che ha parlato di ehm, di eh, consulenze, sì, ha detto questa parola, ha parlato di consulenze, che la, la, la giunta perde tempo, eh, spende soldi sulle consulenze, ma come? Cioè, non è così. Eh, ovviamente loro sanno che non è questa la situazione, sanno che in realtà eh, noi abbiamo avuto una situazione in cui un assessore eh, ai rifiuti, per tanto tempo non c'è stata è stata nominata da poco e giustamente deve avere un suo staff un suo capostaffa e delle persone che devono lavorare con lei così come la stessa assessore al verde, Fiorini ha avuto la sua capostaffa, una persona tra, tra l'altro eh, splendida con la quale è, abbiamo lavorato molto bene in questo, in questo periodo, che ha vinto un concorso e ha lasciato il posto, per cui c'è stata la necessità di dover nominare un nuovo capostaff staff e, e di poter integrare ulteriormente lo staff che si sa che è, sono quei numeri, punto, per cui sono state una serie di nomine all'interno degli staff, degli assessori, che è una cosa assolutamente normale, è eh, una cosa che eh, ovviamente va da sé e attaccarci per questo ovviamente è pretestuoso, eh, chiaramente pretestuoso e di cose pretestuose devo dire ne ho, eh, ne ho ascoltate tante con eh, un atteggiamento molto, molto disfattista io devo dire poi eh, bisogna eh, come dire effettivamente lodare le opposizioni eh, quando hanno un atteggiamento responsabile e in questo caso in, nella, in questa variazione eh, di bilancio oggettivamente mh, alla fine stanno avendo un atteggiamento molto eh, diciamo tra virgolette tranquillo possiamo dire che non è stata la stessa cosa con eh, la eh, delibera delle botticelle su cui è stata fatta un ostruzionismo che oggettivamente dopo sei giorni di aula noi non siamo ancora giunti alla, alla conclusione in questo caso invece posso dire già... a concludere l'attività l'intervento con la variazione sì, sì, ma rimango in attinenza all'intervento perché eh, il, parlavo proprio dell'ostruzionismo che in questi giorni c'è stata, mentre nella variazione di bilancio bisogna dare atto alle opposizioni che effettivamente non è stata fatta. Per cui io posso dire che a nome del Movimento 5 Stelle noi approviamo questa variazione di bilancio che è eh, assolutamente importante e che i tempi tecnici anche per i decreti governativi ha fatto sì che arrivassero all'ultimo momento, è un passo importante per la città ed è giusto che noi andiamo in votazione con questo documento. La ringrazio Presidente.